Bene, buonasera, eh, volevo solo esplorare un po' e farvi mh, conoscere eh, quelle che sono i mondi virtuali ehm, che sono degli utilizzati già da decenni in realtà, ho, ho visto che già dal 1994 in realtà si usano questi mondi virtuali per insegnare, ad esempio c'è questo Active Worlds che, eh, che è nato nel 1994 e che permette praticamente di fare un po' quello che faceva Second Life in maniera un pochino più grezzo forse e anche altre cose che vi spiego adesso e che è stato utilizzato ampiamente in passato anche per scopi diciamo educational, perché il, la cosa interessante dei mondi virtuali, dei virtual environments, è che offrono delle, ehm, delle soluzioni eh, a, a costo ehm, anche abbastanza contenuto, anche quando si parla di soluzioni diciamo a pagamento che sono molto usatissime, usate nel, a livello mondiale, nell'università, nelle scuole. In particolare, ehm, perché sono interessanti? Perché permettono di ehm, eh, promuovere un pensiero di livello più alto, quindi di poter fare un po' quello che viene, vi, viene eh, suggerito da diversi modelli educational, quindi eh, sviluppare la creatività, la comunicazione, la collaborazione e il pensiero critico, mm? quindi sono sono degli ottimi strumenti per fare questo, lo fanno attraverso dei meccanismi di creatività in cui si può costruire e creare insieme degli, degli ambienti, o degli oggetti o delle, o delle strutture o addirittura anche dei gruppi sociali, e si basano sulla possibilità dei, dei partecipanti di esprimersi in maniera completa, molto estesa, Quindi a partire dal, dall'avatar che indossano fino a scegliersi anche i vestiti, insomma, quindi gli strumenti, i capelli, eccetera, e sostanzialmente realizzano quello che è una, una collaborazione reale ed effettiva. Quindi a livello educational sono degli strumenti molto interessanti. Questo ha scelto così in maniera quasi ca casuale. È uno dei tanti documenti che esprime diciamo, l'importanza dei virtual worlds nell'educazione e tra l'altro usano come riferimenti ehm, Minecraft Education Edition che è eh, pagamento di proprietà della, della Microsoft di cui ehm, esiste una versione open source che ehm, conoscete che è MindTest su cui abbiamo anche studiato e lavorato e poi abbiamo invece ehm, viene esplorato e viene apprezzato molto dalla comunità Education, uh, educational Mondiale diciamo soluzioni basate su questa è una soluzione open source, uh, OpenSim e Kitely che derivano da Second Life e su queste ho lavorato, abbiamo lavorato in Italia con Edu3D che è questa organizzazione di volontari che si occupano un po' di stimolare l'uso dei mondi virtuali nel mondo educa educativo e abbiamo iniziato partendo da Second Life, ma in realtà siamo arrivati a OpenSim quasi subito, ma ultimamente abbiamo poi esplorato altre soluzioni, cercando non tanto di evitare, ma di dare priorità alle soluzioni open source che ci sono e sono di alto livello anche se sono un pochino più complicate. Quindi abbiamo esplorato anche un, un sistema che si chiama Mozilla Hubs, molto famoso, che permette di usare i mondi virtuali anche con i visori in realtà virtuale, VR, è un XR, ehm, di Mozilla Hubs, quindi eh, completamente open source, e ehm, varie varianti insomma, di Second Life, fra cui eh, una in particolare che è Vircadia, che adesso eh, vi faccio eh, vedere brevemente. Quindi, Second Life la conoscete questa struttura diciamo, che però mal si adatta al mondo educational perché è adatto solo per ragazzi di 17 anni in su è comunque molto costosa è parecchio costosa per le scuole ed è comunque software proprietario invece Open Simulator che ha avuto un discreto successo fra gli insegnanti non si riesce però a utilizzarla come divisore in realtà virtuali e come vedete anche dal sito è abbastanza diciamo come tutti i siti open source è abbastanza minimalistico, quindi eh, è relativamente difficile insomma, da, da usare ma comunque ci abbiamo impegnato e continuiamo a impegnarci molto su Open Simulator quindi con delle grid simili a Second Life dove ci sono realtà educational su Hubs abbiamo lavorato anche parecchio eh, il, eh, il limite di Hubs oltre ad essere un po' difficile da installare localmente quindi è open source ma è un po' complicato da installare e che non consente di fare quello che nei mondi virtuali si fa spessissimo che è la programmazione, cioè il coding reale nei mondi virtuali quindi ehm, la Hubs va benissimo per fare degli ambienti più o meno fissi dove si disegna eh, insieme del, delle ambientazioni 3D si fanno delle interazioni minimali con gli oggetti ma eh, queste interazioni sono limitate e non si possono scriptare non si possono, non si possono fare delle cose complicate come ad esempio delle cacce al tesoro o comunque una gestione interattiva in un'attività museale, un percorso guidato, un gioco a premi o una quest, che semplicemente diventa molto difficile da realizzare queste cose si possono invece fare in Open Simulator in realtà adesso eh, c'è una quantità mh, incredibile di, di, di strumenti che permettono di lavorare eh, praticamente eh, nei mondi virtuali in maniera cooperativa e a volte anche education, ad esempio c'è Altspace VR che è, è un po' eh, un antesignano di quello che sarà eh, Horizon di Facebook che però sono tutti software chiusi e quindi ehm, eh, sì li abbiamo anche esplorati eh, ma eh, hanno una valenza molto relativa nell'education e eh, però cosa abbiamo? Abbiamo come al solito il nostro Ehm, il nostro Minecraft, di cui abbiamo poi la versione eh, open source main test, su cui abbiamo anche lavorato ho detto. e soprattutto ecco una cosa interessante è che eh, abbiamo il Vircadia, allora Vircadia che è questo eh, questo software, vedete che hanno cercato di renderlo un pochino accattivante ma è soprattutto un qualche cosa di open source e che ha delle caratteristiche abbastanza complesse cioè nel senso che intanto consente di creare un intero ecosistema completamente open source e completamente nel caso se necessario praticamente eh, localizzato nella scuola o nel, nella vostra applicazione con, con server completamente vostri e, ed è completo mancano in effetti alcune cose ad esempio manca la gestione del dei gruppi di lavoro insomma alcune sofisticazioni e autenticazioni che esistevano nella versione precedente perché questo ehm, Vircani in realtà essendo open source nasce partendo da iFidelity che era un mondo sempre open source ma fatto dal creatore di Second Life che eh, l'aveva fatto in maniera abbastanza completa quindi praticamente c'erano ehm, C'erano tantissime cose però le cose quando ha deciso di smettere di lavorare su questo ambiente eh, si, si, si sono perse tutte le cose che erano software chiuso e sono rimaste le parti aperte che sono quelle che illustra Vircadia quindi Vircadia praticamente quando si entra in Vircadia sostanzialmente si entra in un mondo, si sceglie un avatar eh, e gira tra parentesi sulle principali piattaforme quindi che sono Mac, Windows e Linux su windows è particolarmente semplice l'installazione su linux l'installazione del server ha qualche piccola, ehm, piccola complessità che avevo anche affrontato ehm, ma nel complesso diciamo consente una, una creazione ehm, questo qui è um, diciamo, un ambiente, una, un ambiente eh, che abbiamo creato come Edu3D facciamo spesso dei corsi in cui insegniamo come navigare all'interno di questa piattaforma. vedete che ehm, è possibile crearsi un ambiente adesso qui sono, um, sono le mascherelle in cui si crea si creano tutti i vari oggetti si possono creare cose anche molto sofisticate eh, ma soprattutto la cosa interessante è che si possono inserire anche delle programmazioni in JavaScript, eh, un JavaScript un po' dedicato per il 3D, eh, un JavaScript relativamente complicato ma che può fare eh, tutto e mm, un po' di tutto. In realtà c'è anche un'altra alternativa non open source a questi mondi che è appunto descritta, abbiamo parlato prima di VRChat mi sembra, mm. eh, VRChat è un mondo... Che si basa su dei rechat, che è, è, è, un, è un mondo diciamo, proprietario. Questo, vedete, che però ammette la costruzione di mondi scritti in Unity, in Unity che non è un prodotto open source, ma che eh, consente la programmazione di eh, sistemi anche abbastanza, quindi escape room o situazioni realistiche tipo quello che potete intuire da qua che permettono praticamente mh, di, di fare tante cose, giochi e, e, e, e tutto di più insomma. E in Vircadia eh, abbiamo questi corsi che noi stiamo costruendo che facciamo praticamente ogni anno in cui insegniamo alle persone quindi vediamo un po' in, vabbè, questo è un Active Worlds, è un qualche cosa che invece c'era Um, dal 1994 active worlds che avevo fatto vedere prima ma uh, Vircadia praticamente com come funziona cioè funziona con un server locale che può essere costruito anche sulla vostra macchina e, um, e quando si entra praticamente si um, si entra in un diciamo in un mondo noi le chiamiamo sim che sono delle specie di isole e queste isole sono, uh, sono creabili su di server Linux tipicamente e quindi ho fatto anche proprio dei corsi in cui si può strutturare e eh, si possono creare queste situazioni su server Linux um, e vedete che abbiamo, um, giusto per dire, vedete, vedete questo qui è un ambiente di, um, di scuola che mi abbiamo fatto Edu3D, in cui insegniamo le persone a uh, creare e fare tante cose realistiche, vedete che è un po' una sandbox mm -hmm. sono questi isoloni che mi hanno dato la possibilità a ogni insegnante che partecipa ai corsi di avere un'isola propria e di potersi eh, costruire e fare le proprie cose, non so se vedete che si può praticamente volare e si può praticamente eh, viaggiare praticamente eh, un po' come si fa nel, eh, in tutti i mondi virtuali si possono costruire vedete, personaggi con animazione abbiamo costruito interi, interi corsi dove spiegavamo come eh, costruire questi personaggi usando software eh, open source come Blender e anche no, ad esempio ci sono alcuni programmi che non sono open source ma che offrono eh, interessanti, diciamo... Mh, Possibilità didattiche, cioè, consentono avatar e via discorrendo, quindi la navigazione funziona praticamente navigando con explore okay, e specificando dove si vuole andare. Quindi vedete qui c'è un directory, posti dove si può andare e quindi questo crea sostanzialmente un. Un, un, metaverso, ecco, un metaverso molto di moda Noi abbiamo, in uno dei nostri corsi abbiamo fatto un museo delle cere in cui adesso andiamo quindi entrando in questo vedete che mi teleporta in una parte di questo mondo in cui sono presenti eh, un, appaiono lentamente diciamo tutta una serie di manichini di cui alcuni sono animati alcuni no e adesso vedete che man mano appaiono ci sono dei pannelli che eh, descrivono insomma, anche delle de, de, sono specie di finestre sul web ma eh, soprattutto ci sono eh, cioè, come vedete adesso stanno apparendo man mano ci sono questi manichini che possono dare un'idea anche in eh, situazioni educational storiche di come era diciamo, una realtà storica ehm, particolare in passato e quindi dare la possibilità agli studenti di, ehm, di sperimentare davvero come si troverebbero in una realtà storica avendo, cioè, essendo proprio eh, essendo dentro perché uno può entrare sia così come vedete col pc ma anche con i eh, visori in realtà virtuale quindi vivere queste realtà proprio dal di dentro non so se notate che eh, tutto questo è eh, interessante, eh, ci sono questi manichini che sono adesso qui in questo caso non parlano ancora perché la parte di script la stiamo facendo adesso, ma la avremmo la possibilità di poter interagire con, i vari, con tutte le varie cose e notate anche la capacità che si ha di poter ricostruire una specie di partenone vedete qui siamo in cima a un, a un isolotto e su queste isolotte è stata costruita praticamente questa realtà. In questi mondi si possono entrare, in, eh, cioè si possono entrare delle, dei gruppi di eh, n persone, in linea teorica si può parlare anche di 20-30 persone, quindi tipicamente il gruppo, eh, tipo una classe o comunque un gruppo coeso di persone, perché fa un corso. Ehm, a suo tempo quando iFidelity funzionava aveva fatto degli esperimenti in cui era riuscito a far entrare fino a 500-600 persone contemporaneamente e, e contemporaneamente ehm, attive nel mondo però necessitavo di una quantità di server per poterlo far funzionare ma per gli scopi didattici educational che, eh, di cui ci occupiamo noi ehm, è possibile eh, usare un server linux anche solo con pochi gigabyte di RAM per pochi intendo anche 4 GB di RAM e un paio di CPU insomma c'è cioè qualcosa che costa che può costare attorno ai 5-10 euro al mese e si possono costruire degli ambienti di questo tipo con spese, diciamo che rispetto ad esempio una spesa equivalente fatta su Second Life si parla di almeno 300-400 euro al mese, e invece qui stiamo parlando di spese attorno ai 5-10 euro al mese, che sono proprio il costo del, del ferro, dell'hardware, e, e, e un po' poi la difficoltà insomma, di installare questo software che viene fatto con l'aiuto e noi diamo la collaborazione alle persone sia per installare il server, mh, ma anche e soprattutto per riuscire a imparare a caricarci i contenuti e noi cerchiamo di stimolare le persone a costruirsi i contenuti da soli con software possibilmente open source, ad esempio molti di, queste, eh, di questi manichini sono stati costruiti con make human Mm. Make Human e eventualmente alcuni passaggi su Blender, quindi con software tipicamente open source. Quindi direi che ehm, eh, questa carrellata su Vircadia la finisco qui, spero di non essere stato troppo lungo e, e spero di avervi dato un'idea um, iniziale di che cosa significa, um, di cosa significa appunto, lavorare e, e progettare delle delle situazioni diciamo, e, e insegnare insomma, agli insegnanti e, e anche ai loro allievi a, a costruire e utilizzare i, i, i mondi virtuali non soltanto per, eh, per distruggersi, insomma, per fare delle, delle arene di combattimento come come spesso fanno molti ragazzini in minecraft ma di poterli usare proprio per capire meglio e per vivere integralmente eh, delle avventure o comunque dei periodi storici e acquisirli in maniera in maniera molto più pregnante credo che sia un po tutto buonasera